Pronta! Credi di fare, Karak! Prendi questo pugno di roccia! Ciao Gianni, oh. cosa stai facendo? Eh, ciao Giada, sto giocando con i personaggi della serie 1, Xator e Karak! Ma non ti sei accorto che eh, la puntata è eh, iniziata? Eh, eh. No, non mi sei accorto. Salutiamo i nostri amici. Okay. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Quindi sta diventando Sì, questo? sì, guarda che pugno tiro. Gianni, Gianni l'hai visto? Chi? Cosa? Il codice sconto No, che non l'ho visto È apparso visto. un secondo e poi è andato via No, no, me lo sono perso Tranquillo, io l'ho visto Sì? lo ricordo Brava, anche. brava, segnatelo E voi vi ricordate che cos'è il codice sconto, eh? Tu te lo ricordi? Eh sì... Meglio che lo rispiego, vero? Allora, è un codice speciale che appare durante la puntata, può aprire all'inizio, alla fine, a metà, ma appare all'improvviso, quindi bisogna sì. stare molto molto sì, attenti. Sì, sì, sì. come, come in questo momento, perché è stato davvero birichino, non mi ha dato neanche il tempo di segnarlo. <ride> Una volta che lo vedete, dovete andare sul sito shop.giochipreziosi.com, scegliere tutti i gormiti che volete, andare sul carrello e inserire questo codice avrete il 15% di sconto però oh. mi raccomando Johnny sì. bisogna essere molto veloci perché vale solo dal 4 giugno al 1 luglio e eh Giada è uno sconto super gormitico bisogna sì. approfittarne subito guarda Giada adesso continuo la, la mia battaglia perché mi eh, hai fatto perdere l'arma è giusto è, è un cattivo perché tra l'altro ricordiamo che nei negozi troviamo ancora alcuni giocatori della serie 1 sì, cish, perché te li hai persi cish, però cish, eh, cish, cish, cish, eh, Johnny, guarda, guarda che super battaglia eh, puoi continuare la battaglia dopo guarda. perché non sorpresa guarda per che, te, anzi puglio. per tutti Bellissimo, voi. guarda, esatto. Johnny, eh. c'è una, una sorpresa per la scuola. Ah, ok. Andiamo. Johnny, guarda un po', è arrivata la collezione scuola. Wow, tra l'altro io già da, ho lo zaino a trolley col manico estensibile. Già che ci sono, porto con me i miei giocattoli della serie 1. Allora, cara... Johnny. Esatto. In realtà dentro lo zaino, per andare a scuola bisogna mettere hai altre ragione, cose. Hai ragione, hai ragione, non solo i personaggi della serie è, 1, è anche eh, ragione, diciamo, ai bambini, anche quello della serie 3, della serie 2, poi ci posso mettere la merenda, no. la torta, la pizza, e eh, la brioche. No, ok, sì, per fare la merenda a scuola ci può stare o per fare una gita, ma in realtà guarda un po' che cosa ho io dentro, il mio mm. zaino bellissimo l'astuccio tre scomparti. l'astuccio eh va sì, bene sì l'astuccio invece... e poi aspetta guarda bellissimo ho anche stato un secondo guarda pieno qui pieno colori i diari sono buoni oggi. Uno per te, Te ne buona. regalo uno. Aspetta, fammi guardare. Mm, questo? No, questo qua. Eh, beh, eh, beh, eh, beh, eh <ride> già, da giusto. Eh, c'è Alpha Kerion. Eh. Così puoi scrivere tutti i compiti, tutte, tutte le verifiche. Ah. E, e i gormiti sono sempre con te. Però, guarda, le sorprese non sono finite. Perché? Tieni un secondo. Non sì. rubarmelo, eh. Questo No, no no, no, no, no. Guarda, si può cambiare il davanti dello zaino? No, aspetta, fa, sì? fammi capire. Allora, guarda, vedi, adesso c'è questo. Okay. Sì, eh, se cioè, io... abbiamo Lord Sole e Lord Eccloss Sì, Eclos. se io domani sì. voglio cambiare sì. Prendo sì. Stacco no, ma così le, si rompe No, non si è rotto, guarda, guarda, stacco E poi Aspetta, eh. è facilissimo Tadà ah, ma... Ho cambiato, hai ma... visto? Ah, scusami Ah, puoi girarlo. Sì, puoi, puoi cambiarlo ogni giorno. Eh sì, questa è la squadra Alfa Gormitica. Bene, mi piace, mi piace. sono sempre con te. Mi piace tantissimo, mi piace tantissimo. Ora già andiamo avanti perché c'è un amico che ci aspetta. È vero, ci sta aspettando. Andiamo. Ciao, Ciao Fabio! No. Ciao. Oh. Se Ciao. Sei... Ciao. Sei in mezzo a tutti i tuoi gormiti Mamma mia, ma quanti ne hai? Quanti sono? Li hai contati? No, ma magari se ne ho cento. 100. 100. Beh, sono, sono tanti, ma secondo me ancora di più Perché cioè, sembrano tantissimi Sono, sono tantissimi Beh, Ce ne ho altri due so, Anzi, altri tre Solo che non stanno in piedi Ah. E poi se ne è uno senza testa, quindi, <ride> mamma, ha detto, mamma ha detto che. Um, era meglio non mi. ha Ma cosa gli ah, è successo? Secondo me, quello senza testa ha fatto tante battaglie, <ride> vero? Ha fatto tante battaglie, ma che cos'hai sì. anche lì dietro? E ha oltre a tutti i tutti... La, La tazza. Il memory o il puzzle, vedo il memory, giusto? Se non vedo male. Il meme, ma dimmi un po' Prima di iniziare, io so che oggi vuoi sfidarci? Giusto <ride> Chi vorresti ma... aspetta aspetta, dici un po' qual è il tuo gormita preferito. Tutti quanti. Tutti? No! Cioè, tu ti piace non c'è neanche uno che preferisci più degli altri. Per esempio, io preferisco Lord Carrion. E un Lord Titano. E io la lo so che vuoi preferite te, Goro che piron. Ah, ah sì, sì. Eh sì, perché giustamente fanno parte del, della terra e del fuoco. Beh, però del lui ha detto che gli piacciono tutti, quindi quando ci sono combattimenti almeno ti fa per tutti. Giusto, è per allora è arrivato il momento di sfidarci. È la domanda che ti stavo facendo prima, chi vorresti sfidare tra noi due? Gianni o Giada? Gioia. Ah, guarda, va bene. Allora, allora tu lo sai caro Fabio che hai davanti eh, il campione mondiale super galattico delle sfide con i collezionabili e tu lo batterai sicuramente lo devi fare per me mi raccomando eh. <ride> per tutte le volte che ho perso tu devi riuscire a vincere e a batterlo io okay? sono fortissimo eh. Sono ti, sei, for... ti sei allenato? Um... ti sei sì vieni va bene se siamo pronti? Mamma mia qui il gesso. Giada, mi devo... E poi io lo prendo. Poi... Per... poi me. Quando okay. arrivo... Quando il mio tia arriva qui, mi ha detto mm. che mi disegna un gormita nel gesso. Ma che bello! Dai, che bello! Allora... Ma l'hai fatto disegnare tutto il gesso? L'hai fatto colorare scrivere dagli amici? È ancora tutto bianco, eh, perché vedo qualche no, scritta. Ti mandiamo noi una firma virtuale, te la mandiamo noi. Vai, sei pronto Fabio? Sei pronto? Sì. Ho trovato Saburo. Saburo ah, ho trovato, e tu chi hai trovato? Io ho trovato Zarnok, sai chi è Zarnok? Sì. Mi... È un cattivello. Fabio. È un mondo scuro. È il mondo scuro, hai ragione. Hai e ragione. quindi tu devi ancora di più batterlo. Va bene, allora. però devo, dire, devo essere sincero. Io lo sai, Fabio, che non, non è che tifo molto per i cattivi. Però posso ammettere che Zarnuk è forte. Perché sulla carta. che numero hai trovato? Sulla carta numero 8, Giada. Numero 8. E tu che numero hai trovato? Io Fabio? il numero 7. 7 ah. Ok. Siete vicini. Eh? Va bene, va bene, ci sta. Ora bisogna vedere. Che cosa c'è sotto al piedino? Cosa hai sotto Ho il piedino? Lui è il numero 5. Lui è il numero 5. Quindi... Non sento, anni? scusatemi. Lui è il numero 5. Numero 1? 5 ha detto, 5. E eh, eh, vediamo quanto fa 7 più 5. 12. 12. 12. Io che numero avevo sulla card? Il numero 8. 8. E sotto il piede... Che numero hai? Ho il numero! Che numero? Dillo! Dillo! Non, devo dire non, non lo io. vuoi dire perché hai perso, per caso? No, perché... C'è cioè, Fabio che sta aspettando! No, perché non so leggere questo numero, è troppo e... difficile! Lo leggo io, se vuoi, questo numero! È il numero uno! Quindi ti ha battuto Fabio bravo Fabio hai eh, battuto un 5 virtuale vai batti un 5 a Giada vabbè devi sapere Fabio che tu mi hai battuto Giada in tre anni di Gormiti Show mi avrà battuto una volta non è vero assolutamente ti ho battuto anche altre volte Fabio è stato super super bravissimo bravo Fabio bravissimo, che bravo al primo Fabio. colpo ti ha battuto va bene va bene la prossima volta la prossima volta magari ti sconfiggerò io allora prima di salutarci fatta che metto Zarnock qui con noi Ah, prima di salutarci, ma lo so cosa facete. Cosa facciamo? Aprite le braccia e, stri, e le Ma sei bravissimo! Ma, ma sei bravissimo pro... facciamolo insieme. Apriamo le braccia e facciamo un super gormabbraccio Sei, sei pronto per, per condurre il Gormiti Show, Fabio. Ok. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un grande bacio ci e sve... continua a seguirci. Mi ci raccomando. vediamo alla prossima, dai. Un abbraccione! Ciao ciao! Ciao! Ciao! Questo è un momento davvero tenero che abbiamo con i nostri amici, vero? È il momento più bello del Gormiti Show, secondo è. È me. Ma partecipare è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le indicazioni. Brava Giada, iscrivetevi perché così almeno ci manate la vostra candidatura e vi aspettiamo qua. Eh. Sì, e Johnny, lo sai che la scorsa settimana è finito il concorso Vinci Gormiti. È eh? vero, chissà chi sarà stato il fortunello o la fortunella. Se siete stati tra i fortunati vincitori, mandateci le foto, noi vogliamo sì, vederle, sì, che sì. Le, le facciamo vedere al Gormiti Show. Bravi, mandatecele. Giada, ora è arrivato il momento della Ma bacheca. Che... Gormitica! Oh. allora, allora, allora, ci sono arrivate. Disegni e foto. Disegni, foto, c'è anche un lavoretto. Che lavoretto, Andiamo. iniziamo a leggere. Vai. Ma inizia tu. Allora, Metz ci manda un disegno, e non leggo neanche perché ho già capito chi è. È Lord Sol, vero? Eh Luigi? Sì. Ah, uh -huh. mi visto illuminato! Ciao, Gianni e Giada, vi mando i disegni di Lord Sol. Vi seguo sempre, vi voglio tanto bene, un grande abbraccio al Gormitico da me. Grazie, il, anche Grazie. noi vi vogliamo bene. Guarda, avevo indovinato subito che era Lord, Lord Sol, era proprio lui, identico. Beh, bravo. hai disegnato benissimo. Bravo, eh. bravo, bravo, bravo. Poi abbiamo una bellissima foto ah, di okay. Emanuele ed Edoardo. Vai. Ci scrivono, ciao Gianni e Giada, siamo Emanuele e Edoardo. Eh, passiamo le giornate con le nostre e vostre sfide gormitiche guardandovi sempre uh. siete forti? vi mando una nostra foto un abbraccio gormitico e voi siete più forti di noi guarda Bravisi. che belli con tutta la loro collezione wow siete grandiosi super gormitici grazie poi Matilde e Marco ci mandano la foto del loro lavoretto il cuore del titano che ah sì fatto... per la festa della mamma Infatti ci scrivono Ciao Gianni e Giada come state Questa volta abbiamo realizzato insieme il cuore del titano Io ho ricreato la forma col DAS Mentre Marco mi ha aiutato a pitturare Bello, l'hanno wow. fatto insieme Bellissimo, poi è proprio bello. bello Bravi bravi bravi, ottimo Siamo contenti quando loro fanno i nostri lavori. È vero, eh? è vero, a noi piace tanto Io sono un po' un pasticcione Però Giada è molto brava con i lavoretti Gianni, per adesso la puntata è finita Dobbiamo salutare i nostri amici È vero, però mandateci i disegni Le vostre dediche, le vostre lettere, le Qualsiasi cosa a gourmetishow.com sì, e continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale e mettete, mettete tantissimi, tantissimi like. like. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao!